La parola a Paola Sangalli, che appunto eh, anticipa il suo intervento Esperienze europee di rinaturalizzazione di corsi d'acqua eh, Paola hai 20 minuti Grazie, grazie, grazie mille Innanzitutto vorrei eh, ringraziare il, tanto l'IPIN come il CIR per l'invito purtroppo devo anticipare la mia, la mia presentazione perché anche devo tornare in Spagna e, sono adesso a Pistoia in una bellissima locanda che mi hanno concesso adesso proprio una zona, la locanda San Marco dove, dove ci spesso vengo. E, ecco, volevo un po' iniziare. Sì. La mia presentazione eh, prevede, eh, io adesso rappresento la Federazione Europea di Ingegneria Naturalistica, una federazione che coinvolge sette associazioni e presenterò qualche lavoro, di queste ho scelto dei lavori per spiegare un po' qual è la, la nostra visione dell'ingegneria naturalistica e nel campo fluviale e come vedrete abbiamo tanti punti in comune eh, nella, nella filosofia io sono particolarmente sono biologa e progettista anche e paesaggista e lavoro in questo campo della progettazione anche in ambito fluviale da, da diversi anni e condividiamo eh, la filosofia che sicuramente Paolo Cornellini a continuazione presenterà eh, con, con più e, allora volevo e Partire un po' da una cosa che è ovvia, eh? il nostro pianeta è un pianeta d'acqua ed è, anche se è ovvia per noi e, e anche se sono anni che parliamo della stessa questione, sembra che non è nell'agenda nell politica come dicevate prima ma neanche nell'agenda dei cittadini eh? perché normalmente l'acqua che arriva nella città è un'acqua che si sotterra, che sparisce e che non c'è più, che non si vede. Ma eh, ecco, siamo un pianeta vivo grazie all'acqua. Abbiamo parlato, l'hanno presentato molto bene, eh, eh, cosa è un fiume? Veramente un fiume è, è, è cambiato il discorso di considerarlo solo come un canale d'acqua, ma è un sistema complesso, dove tutti gli elementi, siano fisici, biologici, chi, eh, Chi può intervenire e può modificare. È una vera spia e questa fotografia, questa slide mi piace molto perché si vede come coinvolgono due fiumi e uno presenta problemi eh, ovvi eh, e l'altro no. È veramente una spia che ci dice non stiamo funzionando bene. Per me la parola chiave quando parliamo di fiumi se, ci sono due parole chiave, la, la dinamica alla quale abbiamo già parlato e la connettività. Perché un fiume è un flusso d'acqua, di sedimenti, di energia, di materia organica, è un flusso di vita. E la vera sfida che abbiamo noi con i fiumi è quella di convivere. La parola chiave che abbiamo davanti è quella di convivere. E questo il Rotto: è uno dei nostri, io abito in Spagna, è un umorista che spiega sempre in modo un po' acido qual è la situazione. Mi è piaciuto questo: dove dice, Sono nel golf, il fiume. Perché veramente quello che succede, noi non siamo capaci di convivere col fiume, siamo parte, ma siamo parte del problema e della soluzione, lo abbiamo visto in questi periodi, no? questa è una foto che, che ha girato il mondo, quando finalmente si vedevano i pesci eh? e, e si vedeva l'acqua di Venezia, ma per arrivare a questo, se vedete, non ci siamo noi. Eh? Perché le, le sofferenze del fiume sono tante, le avete già accennate, sicuramente si accenneranno in, questi, in queste giornate, dalle canalizzazioni alle, ai problemi longitudinali, trasversali, al, al, all'irrigazione poco controllata, alle, alle barriere, alle esotiche, ai detriti, tantissime sofferenze del fiume. E i fiume ci soffrono, anche quando pensiamo, come in questa immagine, ci ludiamo, perché questa è, è un'immagine di una città che dice che ha, ha rinaturato il fiume. Eh, su questo si può parlare tanto, eh. ma comunque tornare indietro se si hanno gli elementi adeguati è, è possibile. Questa è una. Ho preso una slide di un premio. C'era un premio molto interessante sempre in, in Svizzera, il premio dell'acqua, organizzato da diverse associazioni, tra le quali anche la Ferain, la, la nostra associazione di ingegneria naturalistica. Dove si vede nelle foce del Ticino una, la, la, il ristauro, eh, il ristauro di una zona che era stata dedicata, a, come si vede, alla stazione di, di Aridi. E che con poca ingegneria veramente, ma con un'idea chiara di quello che si voleva fare, è tornata a avere anche le specie che erano già mancate da cent'anni. Perché non è che si siano svegliate, è che abbiamo creato di nuovo le condizioni. Eh, bisogna avere chiara un po' l'idea di quello che si può fare, quello che si deve fare tornare indietro è possibile avete già accennato a quel cambio di paradigma che è stato soprattutto interessante non solo a chi lavoriamo nell'ambiente ma soprattutto a chi lavorava nell'idraulica perché ha messo il punto a considerare che è un ristauro ecologico deve avere l'aspetto fisico, chimico, ecologico e ha messo il fuoco in quello che è il bacino eh, dobbiamo capire che il fiume è un bacino che, che il fiume forma parte di un sistema, eh, complesso, e, e questo è stato per me eh, la svolta della direttiva. Anche la nostra associazione, la, la ha partecipato, la Spagnola, ha partecipato anche a mantenere questa, questa direttiva. L'inquadramento politico avete già parlato, abbiamo una bellissima occasione che è quella del del Green Deal europeo e non dobbiamo mancare, anche perché eh, veramente eh, ci giochiamo molto eh, in questa in quest occasione. Eh, e dentro di queste, tutte queste politiche c'è anche l'ambizione la, di parlare delle infrastrutture verde e blu, di cambiare la pianificazione, di fare che la natura ci aiuti di nuovo a, a migliorare le nostre condizioni di vita. Se c'è qualcosa che la, questa situazione ha, ha causato, la situazione che stiamo vivendo col Covid, è che veramente quello che è il nostro ecosistema umano, la nostra città, quella che ha fatto Acque, eh, non si dice così in spagnolo, non so se in italiano, ma veramente dobbiamo ripensare come stiamo lavorando, come stiamo vivendo, come stiamo eh, agendo con la natura. In questo caso anche la parola chiave è connettività, e connettività legata al fatto che si usano soluzioni anche, che sono soluzioni basate sulla natura, della quale forma parte l'ingegneria naturalistica. L'ingegneria naturalistica eh, utilizza le piante come elemento materiale di costruzione per, sì, controllare l'erosione, ma anche per ristaurare i eh, servizi ecosistemici lì dove eh, con la dinamica normale non si può o dove eh, vedremo come, come lo utilizziamo nei posti precisi e concreti e questo in inglese, scusate, ma è, è per spiegare che si tratta di ingegneria perché usiamo tecniche costruttive e strategie per risolvere i problemi di stabilità, di erosione e biologica perché utilizziamo piante autoctone, sempre, con capacità e, bi e biotecniche per, resta per il restauro degli ecosistemi, i servizi e la biodiversità. Non si può parlare di ingegneria naturalistica senza avere presente e la, Il ristauro della, delle funzioni, dei processi e della biodiversità. E la, per me io la considero una, veramente una soluzione basata nella natura, con le funzioni tecniche, quelle che parlavamo di, di controllo di erosione, ma anche ecologiche. Eh, fondamentalmente ecologiche e anche l'integrazione paesistica, qualche, anche questo è interessante, e con, con grande, utilizziamo grande, grandi quantità di, di, di personale, di manodopera e sono tecniche chilometro zero, voglio dire che dobbiamo usare i materiali, le piante del luogo, eh. Non, non sprecare l'energia. Si utilizzano, come sapete, nel controllo dell'erosione nei disesti, nel suolo, ma anche nell'acqua. Eh. Questa è stata la nostra prima lavoro, poi vi parlerò un po' di questo. La nostra filosofia e dice, parte sempre dell'opzione zero e dovrebbe partire sempre, quando non è necessario, noi meglio non agire, fare tanto quanto è necessario per il meno possibile, questo è il nostro moto, eh, che, che un po parlare un po' della resilienza, vuol dire noi arrivare al punto dove il sistema, dare un po' l'impulso perché dopo il sistema eh, possa reagire e ristaurare per, eh, da parte sua. Eh, con, Un'altra parola chiave è la multi interdisciplinarità, l'importanza di lavorare con tante ottiche diverse, un fiume ha bisogno di questa multi e interdisciplinarità, e, è, è vero che possiamo avere l'idraulico, il biologo, il forestale, e, insomma tutti, l'ingegnere naturalistico, tutti a lavorare assieme, però devono avere comunque condividere una stessa opinione, eh, condividere una stessa visione e l'importante è condividere anche tra noi le esperienze. La visione che dobbiamo avere, soprattutto nei fiumi, è una visione olistica, non possiamo solo guardare una parte e poi l'altra, dobbiamo avere un'idea un dell'insieme di quello che dobbiamo fare. Vi presento adesso brevissimamente la federazione, siamo nati a Vienna eh, nel 1996 e siamo attualmente sette associazioni, ma da due anni ci stiamo aprendo anche a questi paesi dove non ci sono associazioni, così che sono, abbiamo aperto a quello che si chiamano amici delle FIB, eh, persone che eh, non hanno associazioni ma vogliono imparare e sapere di più sull'ingegneria naturalistica. Collaboriamo con tante con tanti, eh, eh, associazioni internazionali, e abbiamo una, una parte che sarebbe la comunicazione intesa, come la comunicazione digitale, ma anche la comunicazione verso il cittadino, perché credo che è importante che il cittadino cap capisca quale è la, abbiamo, abbiamo dimenticato come funziona un fiume. Eh, io mi sono resa conto in un progetto che abbiamo fatto per 2016, la capitale europea di, di San Sebastian, che la gente è molto lontana di capire come funziona un fiume, per loro il fiume è un canale. In la maggior parte dei casi. Allora per me penso che i politici faranno la svolta anche se i cittadini lo chiedono ed è molto semplice, veramente abbiamo avuto un'esperienza molto bella con i, con i cittadini, avvicinandola. qua c'è Bernard Lachat per esempio che sta spiegando come funziona il fiume, la gente lo capisce e quando lo capisce chiede anche la ricerca logicamente non possiamo fare queste eh, siamo sempre di fronte a confrontarci con l'ingegneria tradizionale, allora non, po non possiamo eh, come si dice, fare le cose senza entrare nello stesso linguaggio e per questo la ricerca tanto delle tecniche come delle capacità delle piante è indispensabile. La formazione tanto in aula come a fare i, questi cantieri didattici, che sono sempre eh, il nostro punto di riferimento. E poi abbiamo da qualche tempo eh, ingegneria naturalistica senza, senza frontiere, stiamo lavorando, abbiamo lavorato eh, con, eh, con paesi diciamo, dell'America del Sud, Argentina, Colombia, Brasile, ma stiamo lavorando anche in Etiopia, in Burundi, per fare sì che si che si guardi il fiume in un altro in un altro modo e adesso vi presento velocemente dei casi che ho scelto della federazione eh, che spiegano un po le, le, le nostre attività e eh, ho scelto delle, dei casi diciamo mi, mi soffermerò un po di più sui casi della, della, del, del sud europa della, del portogallo la spagna la, eh, e anche dell'austria e della germania del centro nord perché e sono i paesi che non sono rappresentati, oggi c'è con noi due, due grandissimi esperti, svizzeri e francesi, così che, e ci sono anche gli italiani, così che farlo, farò un po' velocemente eh, un po questi, questi paesi. Per il primo esempio che voglio portare e che a me ha, ha fatto cambiare la mentalità di come comportarci con, con l'acqua e col problema del, del fiume, eh, è quello che hanno fatto nella città di Zurigo dove hanno aperto i torrenti quei, quei fiumi che ormai non, erano tutti intubati hanno fatto un grandissimo progetto dal, dal, diciamo, dal, dagli anni 80 fino al 2011 che è l'ultima volta che l'ho visitato hanno aperto 86 km di canali e l'acqua arriva arriva anche dove c'è la gente anche dove ci sono i parchi eh, gioco diciamo, eh, stanno imparando un po' a convivere eh, con, con quest'acqua poi abbiamo qua un'altra, scusate un attimo, è scappato un po' il, lo, lo slide, ma ecco, stavo parlando un po' dei, dei progetti, e eh, dei progetti europei. Vi ho fatto vedere un po' l'idea di Zurigo, adesso passo all'Austria a farvi vedere un po' i lavori, come parlare di, di Florin Florinet, dell'Università Boku che è stato il nostro maestro. E durante tanti anni un suo progetto per eliminare il calcestruzzo là dove è po possibile perché di solito l'ingegneria naturalistica viene usata dove ci sono i vincoli di spazio molto stretti in questo caso si è allargato come vedete anche lì si è eliminato il calcestruzzo e, siamo, e, e qua vedete un po' il, il, il, il ristauro con tecniche di ingegneria naturalistica e come si presenta scusate che è saltato qua volevo farvi vedere come si presenta nel 2000 17, eh, dove eh, si, si è lasciato, diciamo, si, come sempre noi attuiamo nei, nei bordi, nei limiti, fermiando e poi lasciamo che un po' la piccola dinamica che possiamo riuscire a, a ritornare e, e proceda e, e, e, e si... Si, si, si, si esprima ecco questo è lo stesso progetto in questo caso c'è Hans-Peter Rauch che ha preso anche che è anche lui professore del, dell'università vediamo come ha continuato col, col eh, fiume Vienna anche eh, creando eh, di nuovo eliminando il calcestruzzo il canale e consentendo eh, creando delle, delle posizioni dove è, è necessario di fermare per, per problemi idraulici e poi lasciando un po' la, la connettività. Eh, in questo caso si sono fatti anche qualche rifugio di pesci, altre cose per aiutare, siamo in una zona veramente molto urbana come avete visto e qualsiasi aiuto, eh, un po' di, di rifugio, un po' di onda, eh, questi sono i lavori che fanno per studiare le capacità delle piante e, e la resistenza delle tecniche e adesso abbiamo eh, lui è Hans-Peter Raup e Rosamie Stankel che è la continuatrice diciamo del, del di Vienna que questo è il progetto che vi avevo mostrato prima di, di Hans-Günter Kari diciamo il, del, del Zurigo e qui abbiamo e la, il gruppo della Ferain che, che lavora, che hanno una bellissima pubblicazione che, che fanno eh, trimestralmente e che si può scaricare dal nostro sito o anche dal sito della Ferain, si può leggere in, eh, in digitale Ecco, Passo alla Germania è difficile scegliere dei, dei i fiumi in Germania sapete che sono considerati soprattutto sono dentro il ministero del, del trasporto, io non lo sapevo quando sono, eh, per me è stato un. perché sono navegabili allora, lì, e sono veramente vie di comunicazione, allora lì c'è sempre il discorso della, è un elemento economico di prima, di, di prima forza arrivare a rinaturare, rinaturare i fiumi è, è difficile ci sono tanti vincoli economici ho portato un progetto che per me è un, è, mi è sembrato interessante, soprattutto perché il punto di partenza è il cambiamento della, della fauna. Eh. Ci, ci troviamo nel fiume Neckar, eh, vicino a Stuttgart, e lì abbiamo, come vedete, le, le, come si è volto, eh, volto, eh, evoluto il fiume, nel, dalla, dal fiume naturale alla correzione, alla canalizzazione. Questo fiume, nel punto di intervento, hanno costruito anche eh, una, esclusa, una, una chiusa del, del fiume per consentire di, di, di migliorare la, la navigazione. Come vi dicevo, il punto di partenza è stato questo, la, il, il cambiamento nella struttura del, dello spettro della del, del, de, de, de, de fauna eh, eh, nel, nell'ultimo secolo e allora hanno pro, proposto di allargare una zona perché c'è anche la... i pesci non potevano... Questo, queste, queste modifiche sono dovute a questa barriera longitudinale che non consente il flusso dei pesci e hanno approfittato di, di ampliare il fiume e di creare un po'... ecco, scusate, di nuovo è, è scappato, scusate di nuovo, eh! E che ogni tanto scappa il... deve essere la collegamento, ecco, ecco, ecco, è questo chiudere, quindi va bene... Allora qui avete un po' eh, i lavori, si è fatto una, qui in questa par prima parte una scala di pesci molto lunga, 1,7 km, eh? e come un nuovo fiume, si sono fatte delle zone, in, delle zone di deflusso, di, di, di contatto con il col fiume, ma ci sono, fat si sono fatte anche per anfibi, non in contatto con i fiumi, ma già delle, delle, delle zone per le anfibi e, e si, è, si è approfittato per fare un posto di spiega per spiegare il, il progetto. Ecco, questa è la situazione di partenza, che è comune a tanti casi. E Ho qua c'è... Due minuti. Sì, vengo. Allora, yeah, ecco, grazie. vi faccio vedere un po' come, come si evolve ecco, il progetto. Passo un attimo, hanno creato delle, delle normative tecniche, sono appena arrivate, le potete trovare in informazione nel nostro sito. Francia, o qualche volta ci dimentichiamo che anche la montagna e il fiume forma parte del sistema, i lavori di Fredirei Ray sul, per, per controllare l'erosione, la, i lavori di Klaus Peclo, nel, nei lavori diciamo eh, di, qua, qua il problema eh, era il fiume che ha scavato e la, aveva messo in difficoltà le, le, le case e le tecniche di ingegneria naturalistica il lavoro dell'INRAE che sta facendo un gran lavoro per raccogliere tutte le informazioni e, e abbiamo, stiamo cercando di collaborare con loro per fare che si vedano dove ci sono tutti gli strumenti di, di ingegneria naturalistica Adesso siamo in Portogallo, cambiamo un po' di paese, c'è Carlarolo con il fiume Algibre, qui vediamo, sono sempre interventi molto mirati a problemi concreti, non di tutto il fiume, qua vediamo quelli di Ecosalix eh, per, per una strada, per restaurare anche un'altra un strada, stanno facendo un gran lavoro sulle esenze, le piante, e nel, qua vediamo l'università di Orvorac, c'è anche l'università di Coimbra, l'università di Algaver che, che lavorano e adesso passo già alla Spagna, vi faccio vedere quattro lavori questo velocemente anche, questo è quello che abbiamo fatto, la prima il lavoro che si è stato fatto in, in Spagna con tecniche di ingegneria naturalistica, abbiamo eliminato, approfittando che veniva un'urbanizzazione abbiamo eliminato diciamo, la, la, il calcestruzzo questa è la situazione attuale, con un progetto europeo siamo riusciti a fare le prove, come vedete la, dopo 17-18 anni, 18 anni la, il legno delle strutture è stato ricambiato dalle esenze, eh. c'è stata proprio una trasferenza al legno e pianta e anche nella, qua vedete un po' anche come il legno già è, è sparito praticamente e come serve anche per nutrire le, le nostre piante eh. poi un altro progetto perché abbiamo fatto una pubblicazione recentemente e con un progetto europeo Interreg abbiamo intervenito in questa zona nel nord dove vedete i problemi di, eh, legati soprattutto a flash flood in, in epoche diciamo, estive i problemi legati soprattutto qua ci sono delle, delle case eh. sempre interveniamo quando ci sono delle case vedete qui in tutta questa zona qua eh, e abbiamo fatto delle tecniche in ingegneria naturalistica con l'idea di stabilizzare, eh, abbiamo tolto molti, molte piante, abbiamo allargato la sezione, ma soprattutto con l'idea di fare un manuale, che ve lo mostro qua velocemente, che, che è scaricabile anche, e dal, dal sito Paola ti devo eh, chiedere di andare a, a concludere poi comunque sì. mettiamo a disposizione sia la tua sì. presentazione sia anche le informazioni per esempio dove scaricare il, il eh, manuale certo, per va cui... solo con questo, con Grazie. due cose solo per, per finire questo è un progetto che, a cui ci tengo perché è stato premiato il lunedì scorso gli architetti finalmente anche loro hanno, sono, stanno entrando in questa, in questa proposta si tratta di un progetto che prevede l'allargamento della sezione in una zona esondabile, che hanno fatto degli studenti, è stato il progetto fine, fine grado, e che ha funzionato perfettamente con eh, Gloria, e hanno utilizzato tecniche di ingegneria naturalistica e non solo. Questo è l'approccio, diciamo, beh, ci tengo anche perché mio figlio, quello che, che è nel gruppo, ma veramente è stato un progetto, ci eh, sono 400 e hanno scelto 4, eh. Questo sarà per la prossima volta, ve lo spiegherò perché sempre eh, solo per finire. Ci sono due visioni: la visione del cowboy, che è quello che vede che tutto è possibile. Siamo tutti cowboy, vediamo che tutto infinito è infinito e possibile, e quello dell'astronauta che vede veramente quali sono i limiti eh, delle risorse. Eh, questo è Chino, un altro dei nostri de, recentemente scoparto, So che dice, sapete perché è bello questa, questo perché è un modello, perché l'originale è un disastro, ma Falda per noi è, è sempre stata molto chiarividente. Abbiamo tanto da fare, siamo proprio nella strada giusta, speriamo che, che ce la facciamo, e finisco con una frase di Bernard Lachat, è più facile mettere lo zucchero nel caffè che toglierlo. E grazie mille per l'ascolto e, e mi scuso perché... Purtroppo devo, devo no, lasciarvi. Scuso io, Paola, anche di averti interrotto, però, perché poi tra l'altro ha tutte cose est estremamente interessanti e importanti, e anche importanti i richiami che hai fatto all'inizio, che sono sempre utili, come quello di considerare sempre l'opzione zero, che è una di, di quelle cose che è difficile far par, par entrare nella testa dei nostri decisori, e come quello dell'interdisciplinarità, e come... Tutte queste eh, veramente interessantissime esperienze che comunque appunto, invito poi a, a te a darci le indicazioni del manuale e a tutti quanti poi di, di scaricarlo e di vederlo. Adesso ringraziando ancora eh, Paola Sangali, adesso passiamo a Paolo Cornellini di AIPIN, l'ingegneria Naturalistica per la Rinaturalizzazione dei Corsi d'Acqua, Principi, Obiettivi e Metodi. Eh, Paolo hai 15 minuti.